Non ti alzare, sei ancora troppo debole. Dove sono? A casa mia, anzi, da adesso le domande le faccio io. Tu chi sei? Non posso dirtelo. Mm, chissà perché me l'aspettavo una risposta del genere. Comunque sei stato fortunato, la pallotta è entrata e uscita, non ha colpito nulla di importante. Perché lo hai fatto? Fatto cosa? Medicarmi. Eh, non sono abituata a vedere gente che muore distanguata sul mio prato. Grazie. Aspetta a ringraziarmi. Passi per il 9 ma tu mi devi spiegare che cosa sta succedendo qui. Delle persone mi stavano inseguendo. Persone molto pericolose. Anzi, è meglio che io tolga il disturbo. Non penso che tu possa andare in giro con quella ferita. Hai perso molto sangue e potrebbero reperirsi i punti. Ti ho... Ricucito alla meno peggio quello che avevo in casa Sono un tipo abbastanza resistente Ah, questo non lo metto in dubbio Ma quando ti ho trovato eri svenuto E poi hai dormito per 12 ore Se non è segno di debolezza questo, dimmi cos'è Cioè tu mi stai dicendo Che oggi è domani, cioè Che è passato un giorno da quando sono qui Eh, uh, sì Potrebbero essere qui da un momento all'altro non so di chi tu stia parlando, ma me lo racconterai più tardi, adesso riposa. Ma... Niente ma, se qualcuno ti sta inseguendo ti prenderebbe molto più facilmente per come sei conciato adesso. Lui si chiama Tossico e ho capito perché. Tu perché fai ne? È da quando sono tornato dalla Manciuri. Cosa accade là? Veramente lo vuoi sapere? Siamo qui. Ero inseguito dalle truppe dell'esercito cinese. Così decisi di andare in una zona desertica innevata, perché lì non mi avrebbero cercato. Solo che dopo un po' rimasi senza cibo e acqua. Beh, per l'acqua non era un problema perché bevevo dai laghi. Solo che le riserve di cibo cominciavano a scarseggiare. E quindi? Cosa hai fatto? Beh, là c'era la tana di una famiglia di faine. Le scuoiai con le mie mani nude e me le mangiai. Durarono fino a quando non riuscii ad andarmi. Come va? È meglio. Domani mattina tolgo il disturbo. Mm, vabbè, io vorrei riprendere il discorso che stiamo facendo prima. Chi è che ti stai inseguendo? Meno sai, è meglio per te. Senti, adesso basta con queste frasi da cospirazione. Avrei potuto tranquillamente denunciarti alla polizia, o lasciarti morire di sanguato. Niente niente avrei potuto controllare cosa c'è nel tuo zaino, dato che esce la canna di un fucile. Quindi, penso che come minimo tu mi debba una spiegazione. Va bene, però facciamo una cosa. Raccontami prima tu un po' di te, così intanto riordino le idee, va bene? Mi sembra un buon compromesso. Sei una dottoressa? No, cioè, sì, quasi, sono venuta qui per scrivere la tesi, lontano dalle distrazioni della città. È quello che avrei fatto anch'io, se non fossi finito in questo casino. Perché? Come è cominciato? Ho ucciso un uomo. È possibile che non riusciamo a trovarlo? Ma Un uomo così ferito non può volareggiarsi nel nulla Deve essere stato aiutato da qualcuno, no? C'è una casa da queste parti Potrebbe essersi rifugiato lì Quanto distanza? Un paio di chilometri Andiamo Perché ha sono? uomo? Era... Un rapinatore professionista. Rubava per procurarsi la droga che non esitava a spacciare lui stesso, anche ai ragazzini, era un poco di buono. È stata legittima difesa, quindi? Sì. Diciamo che ha scelto la persona sbagliata da rapinare. Quindi è per questo che sta scappando? Io avevo già deciso di partire, di cambiare vita e di lasciare la mia città. Questo è stato un incentivo in più. Ma non è la polizia che ti insegue? No. È il fratello del rapinatore. Ha soldato un gruppo di mercenari per darmi la caccia. Gente esperta. Vuole vendetta. Perché non chiami la polizia? Potrebbero aiutarti. Non posso. Anch'io in passato ho fatto delle cose terribili. Cose di cui nessuno andrebbe fiero e che la polizia non può accettare. Chi sei? Sono... Ero. Un addetto allo sfratto delle case abusive nelle zone limitrofe di Napoli esistono stabili messi in cantiere per dare un tetto a tutte quelle famiglie che ne erano rimaste senza dopo il terremoto dell'80. se non che mentre erano ancora in costruzione la camorra si è impossessata dei cantieri e li ha usati per farci vivere boss e affiliati sfrattando le persone che avevano davvero bisogno di un tetto e tu cosa c'entri con questa storia? se gli abusivi minacciavano di non andarsene ci pensavo io mi e poi mi erano uomini testardi per lo più quelli che si opponevano ma una volta fu una famiglia a te padre madre e due bambini il mio compito era quello di uccidere il più piccolo così da dare a capofamiglia un motivo valido per la la salvezza del figlio più pronto, li avevo davanti, il bambino iniziò a piangere, io urlavo al padre di farlo smettere perché altrimenti non riuscivo a fare quello che dovevo fare, ma lui non smetteva, Piangeva e via, così non ce l'ho fatta. Questo...